Lasciare la bicicletta, cari amici di fare musica e dintorni questa sera sono con l'autore degli autori eh, e sono qui con Vincenzo Incenzo grazie Vincenzo per aver accettato il nostro invito hai fatto, sai ho sentito un po' di interviste eh, insomma dei cari colleghi no? e effettivamente mi ha co colpito una in particolare dove dice hai fatto tanti Sanremo senza... è vero è vero, è vero. <ride> cioè... come, ne ho fatti esattamente come albano però da autore quindi c'è un'esposizione chiaramente diversa okay. ma saremmo stati un come dire un tre di unioni in questi anni importante soprattutto per la produzione poi con, con il mio grande amico Michele Zarrillo con cui abbiamo fatto credo sette saremmo troppa gente che mi chiede scava dentro la ferita e me, non cicatrizi mai Ecco, siamo qui a parlare di questo ultimo tuo grande successo e Il disco si apre un po' con una canzone che, che si intitola Gesù, ecco, chi sono, chi sei? Ma in verità quella canzone nasce dal, dopo i fatti celebri di, di Parigi Quando Gesù è partito con uno slogan nobile e poi è diventato invece una, una sorta di medaglia di latta che tutti si sono messi addosso poi per fare le rivoluzioni in salotto, no? siamo tutti capaci a dire Gesù, a nasconderci dietro un like o, o un mi piace, insomma che dir si voglia, per cui era un po' un attacco a quel tipo di, di, di ipocrisia che viene soprattutto indotta dai, dai social. No. Poi diventa anche l'occasione, siccome è il primo brano, per, per dire finalmente ci sono, insomma, no? anche come eh, com faccia oltre che come penna, insomma, anche Adesso non, non ero mai eh, visibile perché insomma, il lavoro di autore lo sai bene anche tu, è dietro le quinte, per cui eh, è stato anche un salto diciamo abbastanza eh, coraggioso dopo tanto tempo perché, avevo anche pensato più volte di farlo, ma poi eh, questo lavoro di autore mi ha distratto un attimo e sono passati 25 anni, insomma, quindi eh, un attimo. Sì, ci siamo arrivati anche per la grande spinta di Renato Zero che è, che è il produttore dell'album e che ha voluto fortemente questo disco nel momento in cui io cominciavo a dire ma forse ormai la gente ti vede come autore, è meglio lasciar perdere invece lui ha insistito e gli ha dato la, la spinta un titolo importante, credo. Ecco, in cosa crede oggi Vincenzo? Beh, soprattutto credo nella forza ancora possibile delle canzoni, le canzoni possono ancora essere le nostre sentinelle, le sentinelle, i testimoni del nostro tempo, è, una, è un concetto che si è un po' perso negli ultimi anni, un concetto che io pensavo avrebbero raccolto i rapper, che invece si sono un po' persi nelle discoteche, insomma, e... ma ci sono ancora alcuni che però cantano il sociale. Io sono fortemente convinto che la canzone sia uno dei testimoni più attendibili per raccontare quello che ci accade intorno, come è stato nelle grandi stagioni dei cantautori. Per cui io credo innanzitutto nella forza e nel potenziale delle, delle canzoni. Poi, insomma, tante cose, tutti... credo che ogni canzone di questo album risponde in qualche modo a questa domanda, in cosa credi e arriva Gesù, arriva dal Paese Reale, arriva la canzone che sta passando, ogni canzone ha un'urgenza di essere proprio perché risponde a una, a una forte volontà di, di esporsi, ecco, se c'era una cosa che, che magari molte volte non era possibile condividere, per esempio parlare di certi temi, non tutti gli interpreti sono d'accordo sul toccare certe tematiche. Quando sei un cantautore puoi, puoi andare libero e metterci la faccia su tutto senza paura. Io sono andato veramente piatto con gli argomenti e, e mi piace questo fatto di espormi, di, di non essere generalista nel, nelle tematiche ma di schierarmi perché credo che sia importante e meravigliosa. il tuo rapporto tu oggi con Renato Zero è stato il produttore di questo album ti ha fortemente incoraggiato cosa, cosa pensa ecco, del, di questa tua nuova esperienza no, in, prima, in prima linea No, ma lui è stato straordinario perché insomma, mi ha, ti faccio vedere i messaggi sul telefono quando gli mandavo le canzoni perché gli mandavo una canzone al giorno dopo che lui mi aveva dato il via eh, ci sono dei messaggi semplicemente scritto capolavoro, cioè era gasatissimo e questa cosa mi ha dato una grande forza. Poi eh, oltre a questo la sua grande umiltà in studio perché è stato veramente un produttore, come dire, nelle ritrovie, non, non ha voluto mettere bocca sulla scrittura, mi ha lasciato molto libero in questo senso, salvo poi darmi grandi indicazioni sia, sia sul, can sul cantato ma anche poi nella come dire, nella confezione anche di questo disco e nella proposta poi live del docente. dei concerti live io questa sera ho avuto il piacere e l'onore di ascoltarvi live no? con tutta la tua band però adesso possiamo dire agli amici di fare e dintorni dove possiamo ascoltarti nei prossimi giorni? Sì e dunque il 16 maggio siamo a Roma al Big Star che è un locale in, una con in un contest che gestisce Angela Baraldi cercheremo anche di fare qualcosa insieme e questo è il primo appuntamento a breve poi il 18 siamo a Palermo e poi andiamo il 7 giugno a Firenze adesso sto cercando di ricordarmi dall'11 al 13 una di quei giorni siamo ad Ascoli poi partiamo per un lungo viaggio e poi faremo un'altra intervista per raccontare questa bellissima esperienza questo cambio proprio di, di continente che stiamo per affrontare ed è una cosa molto bella che si porterà dietro anche il disco allora amici di fare musica e dintorni ci prepariamo a questa, questa cosa ci ha dato qualche piccola indicazione, eh, indicazione. allora noi ti ringraziamo per questo spazio e per questo tempo grazie che a te. ci hai dedicato, a voi. in bocca al lupo per, uh, insomma, per, tutti, per tutti i tuoi progetti, Ci aspettiamo le quando vuoi, quando vuoi cantare, grazie, è un no, piacere, grazie, grazie ancora, ciao, buona serata da Anna Maria Tortra e Vincenzo Incenso, sì, buonanotte. non vuoi ne...